Pronta! Allora, sicuramente la Iscador um, Alpha Lord Sol, gli piaceva tantissimo, ma sì, prendiamo anche lui. Alpha Lord Soul. Ciao ah, Gianni, cosa anche... stai facendo? Allora, sono sulle commerce di giochi preziosi, perché tra poco è Natale e quindi sto scegliendo il regalo per i miei nipotini e stavo giusto acquistando la Iscador. Ciao Gianni, aspetta, è appena visto la puntata, vero? <coughs> Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Eh, allora, mi stavi dicendo che sei sull'e-commerce i giochi preziosi? Esatto Giada, guarda, guarda che bello che è tra l'altro, eh, si possono trovare i collezionabili, la sezione del playset, i travestimenti, ecco andiamo su travestimenti... Ma ah, c'è davvero sì. tutto quindi? Sì sì, per esempio su travestimenti io pensavo di prendere... L'arma di Lord Trition Che bellissima. <ride> che Guarda, basta fare così: clicco. Ok. E vado su, aggiungi a carrello e poi completo il mio acquisto. Ci sono un sacco di giochi, eh. Ma è stracomodo perché puoi farlo da casa. Posso farlo Penso da casa? per uscire? Brava, Giada, seduto sulla mia poltroncina gialla e così guardo bene attentamente nel dettaglio quale giocato lo posso comprare. Ecco qua, ecco. ecco per esempio, voglio. Ma io invece guardo cosa devo farti vedere. Il nuovo magazine dei Gormiti! Ma... È appena uscito e. L hai visto? L hai visto? Sì, visto proprio bene troviamo Alfa Koga si sì, c'è Alfa Koga, guardate in versione dorata, sì. posso aprirlo? ok, intanto se tu lo apri vi okay. faccio vedere che cosa troviamo dentro al magazine come eh, sempre voglio vedere anch'io però, scusa allora, allora come sempre dopo. Johnny, troviamo i fumetti inediti quindi Giusto. tante storie inedite sì. mai sentite? Dopo ci sono tantissimi disegni da colorare, giusto. tantissimi giochi. Ci siamo Minecraft e poi ci siamo anche noi. Eh sì, cosa facciamo questa volta? Fammi vedere un po'. Ci, eh. sono, ci sono le novità della nuova stagione. Giusto, Guarda come eravamo contenti. Giusto, giusto, giusto. Poi ci sono sempre un sacco di giochi. Quindi... Senti Giada, um, a proposito di giocattoli, di Gormiti, sì. Um, mi è venuta voglia di mangiare no, no Gianni no, sempre no. di mangiare Ma no Giada mi è venuta voglia di sfidarti di sfidarmi sì così finalmente magari visto che siamo sotto Natale puoi vincere e infatti che... mi sento molto fortunata sento l'energia natalizia vabbè intanto continuo mi acquisto Andiamo. Oh già da questo è uno dei miei momenti preferiti dove ti sconfiggo e ti batto Sì però io sento tu... che c'è l'energia natalizia che mi porterà fortuna eh, allora, Ma guarda lo spero per te perché è anche ora che tu vinca e siamo sotto Natale dai vediamo Già Par mi basta parlare allora io scelgo ehm... Io Io te la posso regalare? Allora sono gentile dai dai te la regalo ti prometto che questa è quella vincente. Che sicuro! Non è mai successo al Gormiti Show. Bambini, state vedendo una cosa che non si è no, mai vista. No, perché di solito tu mi vuoi regalare quella no, con no. cui posso perdere. Ti ho regalata quella con cui questa volta vinci e tutti i bambini lo stanno vedendo. Ok, vedremo. Okay. Vedremo se sei stato davvero buono. Allora, aspetta. Wow! Eh, io ho trovato un bel personaggio Giada Molto forte, mol molto, molto, ma molto, ma molto forte, tanto forte, troppo forte. Vuoi dirlo la tu? O dico prima io che ho trovato, allora io ho trovato, ho trovato Lord Sol. Wow, io ho trovato Palladium. Ok, ok, ok, ci sta, ci sta. Um, vabbè, sulla card io ho il numero 9. Io ho il numero 7. Ok, ricordiamo ai bambini che ci seguono come si gioca. Praticamente sulla card c'è un numero, sotto il piede c'è un altro numero. <ride> il mio Lord, Giada, è il mio Lord. E praticamente bisogna fare la somma e vediamo qual è il numero più alto. vince. vince... Eh, non so, Giada, io volevo vincessi tu. Allora, aspetta. <ride> sotto lo, Allora, nella card io ho il numero 7. Ok. Tu? Io ho il numero 9. Vai sotto il piede. Mm. Sotto al piede. Sì. Guarda che se perdo l'hai fatto apposta. E è già da un lord. Ho il numero 5. È già da Io ho il numero 6. <ride> Giada, è un lord, Johnny! Ma è un lord! Cosa ci posso fare? Giuro, giuro. Tu mi hai detto che mi facevi vincere, non giuro. sei per niente buono. No, no, scusami, già, facciamo così, facciamo così: una cosa che non è mai successa al Gomitishow. Show. Vuoi fare scambio? Io ti do Lord Sol e tu mi dai palladium. Va bene, anche la card, però. Ok, se <ride> l'ho dimenticato. Va bene? Ci sta? Va bene. Sei contenta? Sì, oh, così, così siamo proprio sotto Natale. Dovrebbe essere sempre Natale allora. Però mi piace proprio Palladium Giada. Cioè, adesso andiamo avanti. Bello Palladium. Gianni, ma lo sai che manca pochissimo a Natale? Ma come manca pochissimo a Natale, eh, Giada? Ma sì, 20 giorni. 20 giorni! Hai fatto la letterina? No, mi sono dimenticato Giada di farla. Ma come ti sei dimenticato? Io l'ho fatta quattro mesi fa. Ma come quattro mesi fa? Se quattro mesi fa Babbo Natale era in vacanza. Eh sì, io volevo dire. Eh, vabbè, sì. tutto qua. Senti, ma vado a farla così. No, Gianni, Gianni, aspetta, non puoi. Dobbiamo, dobbiamo dire ai nostri amici cosa succederà a dicembre. Ok, ok. Perché okay. a dicembre le nostre puntate saranno bellissime, piene di sorprese. Ci saranno un sacco di sorprese per voi, va già detto bene e tra l'altro arriveremo il 25 dicembre quindi il giorno di natale dove staremo con voi tutto il pomeriggio sarà una puntata piena piena di sorpresa pr praticamente cosa faremo eh, ci sarà posso dirlo no no non devi dire niente è una sorpresa è una mega sorpresa va bene va bene va se bene. proprio vuoi dire qualcosa sì. possiamo fare un piccolo regalino ai nostri amici va bene quale andiamo ok allora, vogliamo okay. regalarvi sì. il link per creare questo bellissimo lavoretto insieme fare. a noi. Guarda che bello! Wow! È la pallina dei gormiti, così la possiamo mettere sulla scialba. Guarda che bella che è! Poi col filo rosso. Sì, proprio natalizio. Che bella, ma come si fa a farlo? Allora, adesso ti spiego tutto quanto. Sì, quello che ci serve sono un paio di forbici con la punta arrotondata. Mi raccomando. Perché assolutamente, assolutamente. Se no ci si può fare male. Giusto. La colla. Giusto. Il taglierino, che però devono usare i vostri genitori, mi raccomando. Mamma e papà, non voi bimbi. Il nastrino, meglio se è rosso, perché così appunto, come hai detto tu, è molto natalizio. Esatto, così possiamo appendere la nostra pallina sull'albero. Un cartoncino. Ok. E poi dal link potete scaricare le foto delle immagini le immagini dei gormiti. Ok, che poi si, si incolleranno sul cartoncino esatto. per renderlo spesso. Ma sì, pare... però lo spieghiamo la esatto, prossima puntata esatto, perché esatto. lo faremo. In ma, ma a proposito di, di lavoretti bellissimi, Giada, sì. ehm, tra poco ci sono i bambini che ci hanno mandato un sacco di disegni, un sacco di lavori. Sì, non vedo l'ora di vederli, andiamo. Andiamo, andiamo. Intanto capisco qua. Oh Giada, no, ora è arrivato il momento della da bacheca checa, gormitica! gormitica! È la allora, mia parte preferita, Giada! Mi... Eh sì, anche a me piace un sacco! C'è arrivata una foto e un bellissimo disegno, parto con la foto di Achille. Ok, allora, dopo i regolini. Ah, foto con Dedica, allora. Ciao, io sono Achille, ho sei anni e vivo a Milano. Eh, questi sono i miei, gormiti, i miei gormiti preferiti, più un intruso! Vediamo se riuscite a trovarlo. Per l'arrivo dell'energia alfa ho messo anche i lord della terza stagione. Ah, ci stavano degli indizi. Eh, mi piacciono tantissimo i gormiti, ho visto tutti gli episodi della vostra serie. Vi mando un abbraccio gormitico. Allora, caro Achille, questa è una super caccia al tesoro gormitica. Um, allora, io intanto... Io, io l'ho trovato Gianni, l'ho trovato. Di Gianni. sì, e, e voi amici l'avete trovato? Fatecelo sapere, ma ma io ancora no. Sono lento, sono lento. Eh, comunque, salutiamo il nostro Achille e mandiamogli un mega abbraccio, un mega bacione. Eh? Ciao, Achille, grazie. Intanto cerco l'intruso. Eh, Ciao, eh, Gianni, io continuo. Intanto okay, okay, a leggere. Giusto, giusto, allora, c'è arrivato un bellissimo disegno da parte di Leonardo. Mm -hmm. Io leggo la Dedica. Va bene. Ciao Gianni e Giada, sono Leonardo e ho 4 anni. Adoro i gormiti e ho fatto questo disegno per voi. Il mio gormita preferito è Diacos. Mi seguo sempre e vorrei poter ricevere i vostri saluti. Vi adoro. Bellissimo. Grazie mille Leonardo, hai fatto un disegno davvero bellissimo. Eh sì, c'è Koga contro Diacos. comunque sono lì insieme. Bellissimo sì. il tuo disegno, mi piace tantissimissimissimo. Um, Giada, sta per finire la puntata. Sì. L'intruso non l'ho ancora trovato. Gianni, come hai fatto a non trovarlo? Eh, sono lento, sarò una lumaca, cosa devo dirti? Vabbè, fa niente. Però voglio, prima ricordiamo nostri amici, prima esatto, di salutarli, esatto. che se vogliono mandare i loro disegni al Gormiti Show, basta che li inviano a gormitishow.gormiti.com. Esatto, Giada, è finita la puntata. Cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate anche la campanella, eh, così vi tutti gli aggiornamenti. Un saluto da Johnny e Giada. Ciao! Ciao.